Lo sapevi che il compressore flanciato sul motore e raffreddato ad acqua è molto più performante, silenzioso ed esente da manutenzione? Gli intervalli di cambio olio-motore sono passati a mille ore o due anni, quelli di trasmissione a 2000 ore. Un bel risparmio. Deutzfar mette a disposizione estensioni di garanzia da 3 o 5 anni che coprono tutte le componenti del veicolo. Lo sapevi che la velocità della PTO Eco sia la 540 che la 1000 consentono di lavorare a 1500 giri motore? Rispetto alla velocità normale si ha un risparmio di carburante del 18%. Lo sapevi che l'olio della trasmissione e quello dei servizi sono in due circuiti separati con serbatoi dedicati? Questo evita l'inquinamento dell'olio che lubrifica la trasmissione e ne allunga la vita. La serie 6 TTV è l'unica che permette la gestione di quattro videocamere, le cui immagini possono essere visualizzate due alla volta su iMonitor. Monitor. Con il sistema Easy Steer abbiamo la possibilità di impostare su quattro livelli il numero di giri volante necessari per sterzare. Abbiamo messo un appoggio zigrinato sul ponte anteriore per permettere un facile accesso alla parte alta del motore, tutto in totale sicurezza. Comodo, vero?